La nostra rubrica è il venerdì dal sindaco, oggi 24 dicembre ha un sindaco del tutto speciale, il sindaco metropolitano oltre che sindaco di Torino Stefano Lorusso per gli auguri a tutti i nostri 311 sindaci. Ma sicuramente a loro e a tutti i cittadini e le cittadine della città metropolitana gli auguri del sindaco metropolitano perché queste feste segnino davvero eh, la ripartenza. Noi abbiamo sofferto tanto, stiamo ancora soffrendo tanto a causa della pandemia Covid ma stiamo vedendo la luce, dobbiamo eh, guardare al 2022 con speranza e con fiducia ed è questo l'augurio più bello che davvero eh, queste festività natalizie possano portare un cambio nella nostra, nella nostra vita in positivo Sindaco, chiediamo a tutti i primi cittadini dei piccoli comuni quanta passione ci vuole per amministrare un piccolo centro a lei possiamo chiedere quanto impegno e quanta passione ci vuole per amministrare oltre che Torino anche la città metropolitana Sicuramente tanto impegno, tanta passione ma è una enorme responsabilità che assumiamo con eh, fiducia con tanta motivazione consapevoli delle tante difficoltà e però contemporaneamente anche determinati a fare in modo che eh, questi anni possano essere anni davvero in cui tutte le cittadine e i cittadini della città metropolitana e della città di Torino eh, trovino un miglioramento nella loro, nella loro vita. E questo è il compito degli amministratori e questo credo è il compito di un sindaco.